Pagina dei risultati Deve essere inclinata Vediamo se è vero Cristo <ride> Che proprio quando saranno due gradi Mi dà troppo fastidio Ricarichiamo la pagina Benvenuti Ben ritrovati, Pinguini in questo nuovo vlog Oggi è Pasqua O meglio, oggi non è Pasqua Almeno quando uscirà questo video Però io sto registrando il giorno di Pasqua E di cosa potrei mai parlare? In questa giornata ovviamente parliamo di easter egg letteralmente easter egg significa uovo di pasqua ma gli easter egg sono delle caratteristiche nascoste che si trovano all'interno di giochi e programmi per computer la maggior parte delle aziende ormai non lo fa più ma in passato ce n'erano a modore tuttavia se da una parte molte delle aziende tipo microsoft o apple non fanno più easter egg nei loro prodotti dall'altra parte c'è un'altra azienda che ne fa a Bizzeff c'è proprio c'è una lista intera di easter egg che possiamo andare a vedere insieme In passato alcuni di questi easter egg già li avevo visti però ce ne sono alcuni che sono del tutto nuovi Quindi non sono sicuro se magari ad oggi funzioneranno Ma di quale azienda sto parlando? Ovviamente di Google Su Google mettendo delle chiavi di ricerca particolari otteniamo dei risultati simpatici ed ecco quindi che andiamo ad esplorare gli easter egg su Google. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che porto su questo canale e inoltre qui a schermo vedete il mio tag Instagram. Se volete, seguitemi pure là. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e adesso vediamo tutti questi easter eggs. Dunque qui c'è questa lista che ho trovato su Wikipedia e la prima è quella su Baby Yoda. Io non ho mai visto The Mandalorian però so cos'è bene o male Baby Yoda e quindi cerchiamo baby Yoda. Però lo devo scrivere bene. Eccolo, eccolo qua. Praticamente se clicco qua deve succedere qualcosa. Eh sì, infatti sta succedendo qualcosa. <ride> funziona. Il primo funziona. Andiamo a vedere il secondo easter egg. Quindi cosa succede se io cerco The... Last of Us. Neanche questa serie l'ho mai vista. Non succede nulla. Vediamo cosa succede se cerchiamo l'altra chiave di ricerca. Cordi seps. Qualcosa succede. C'è questo tastino. Premiamolo. <ride> Credo questo motivo di funghi. Eh, poi abbiamo questi tre tasti Questo sarà sicuramente chiudi E questo cos'è. è share. Ah sì, lo possiamo condividere Vabbè, non lo condividiamo Che succede se lo premo di nuovo Cazzo Niente, peggiora sempre ad ogni click Vabbè, questo funziona Procediamo con l'altro Se cerchiamo 2022 FIFA World Cup Deve spuntare una bandiera dell'Argentina Perché da quel che so ha vinto l'Argentina 2022, FIFA World Cup Oh Quintana sei rincoglionito Non compare alcuna bandiera argentina Quindi cerchiamo l'altra chiave di ricerca World Cup 2022 Non compare un c***o Vabbè, questo non funziona Allora Se noi cerchiamo questa data Che sarebbe il 22 febbraio 2022 o cerchiamo questo Tuesday, appariranno dei coriandoli Vediamo Non compare un c***o Cerchiamo Tuesday Niente, questo non funziona L'altro easter egg è se noi cerchiamo Tanto tempo fa una Galassia, lontano lontano, ovviamente in inglese dovrebbe comparire il testo come quello di Star Wars, contando di sigla. Ah ah. Ma qui c'è scritto che è stato preso non disponibile dal 2017. Vabbè, quindi questo non funziona. Andiamo avanti. Se cerchiamo ASCII Art, il logo dovrebbe essere in ASCII. E non lo è. Bellissimo. C'è sarà uno che funziona! Se cerchiamo a skew, la pagina dei risultati deve essere inclinata. Vediamo se è vero. Cristo! Che proprio quando saranno due gradi... Mi dà troppo fastidio. Ricarichiamo la pagina. Ricarichiamo la pagina subito! Perfetto. Allora, se cerchiamo bin binary hex hexadecimal octal Vedremo i numeri dei risultati in questo formato Andiamo, cerchiamo Hex No Google, non sono robot Non so se sono 101 milioni di risultati oppure sono 10100 Non lo so Cerchiamo B Binary non La beata mia. Se mettiamo Bling in parentesi angolari otterremo degli elementi che brillano. Vabbè. È vero, qui Bling sta blinkando, cioè lampeggiando. Che disagio! Se cerchiamo cha cha slide, dovrebbe spuntare un microfono glitterato Vediamo se è vero. Non compare un cazzo. Ah! ah c'è il microfono glitter! Ma dov'era? Che succede se lo clicco? Però qui c'è scritto che deve anche ricreare i suoni. Non vorrei che io non senta i suoni perché ho il microfono collegato questo macro ha questo problema quando colleghi il microfono sentono più i suoni mm. Quindi riproviamolo senza il microfono To the right now To the left Take it back now y'all One hop this time One hop this time Right foot two stumps Left foot two stumps Slide to the left Slide to the right Criss cross Ciao Bellissimo, dopo questa esperienza. Se noi cerchiamo Ciccix Slub o Meteorite, will show an asteroid. Va bene, cerchiamolo. <sussurra> Compare l'asteroide o oh, con tanto di terremoto. Perfetto, anche questo funziona. Se cerchiamo Christmas, praticamente l'indicatore di pagina Google cambia in palle di Natale. No, in palle di Natale, scusate, in lampadine di Natale. Vediamo se è vero. Mm, mi sembra in palle di Natale. Mm. Però se cerchiamo Christmas o Hanukkah? cerchiamo con Hannukah, Dovremmo avere delle decorazioni natalizie compare solo un bottone funziona spazzatura. se metto Christmas Compare un botto Google, sono un co di umano! Per Christmas non compare un co Poi c'è un altro Quanza, non so cosa significa quanza, ma qua è una celebrazione afroamericana. Anche qua funziona. Wow, interessante. Guardate, posso accendere le candele. Quindi. Vediamo un altro easter egg Se scrivo il gioco della vita di Conway Dovrebbe spuntare il gioco della vita Vediamo se è vero Per chi non conoscesse il gioco della vita È esattamente quello che compare a schermo Se ne volete approfondire di più Ci farò un video dedicato In cui magari lo potrei anche implementare Se questo video raggiunge un certo numero di like Quanti? Non lo so Lo deciderò io quanti siano sufficienti ed è vero, compare il gioco della vita. Perfetto. Se scrivo cena per uno in inglese, dovrebbe comparire la testa di una tigre. Compare una testa della tigre. A voi? A Questo easter egg funziona. Se cerco di quali comparerà una lampada Vabbè Penso che sia questa lampada da cliccare Anche qua devo accendere le cose Come quello di poco fa Uuuh, Figo Va bene Funzionava anche questa allora, se scrivo Drag Queen, Gay Pride, Homosexuality o oh, Stonewall e qualsiasi altro LGBTQ+, dovremmo avere una pagina a tema di arcobaleno. Ah, questo però funziona uh, durante i feste del Gay Pride. ma Io ci posso provare, però non credo che funzioni. Scrivo Homosexuality. Mm. Drag Queen. No, no. Andiamo avanti. Drop Bell mostrerà un koala che cade. Bella. So Google non sono robot, dio m. Devo cliccare qua. Oh. Questo è fenomenale! Questo è fenomenale! Bravi, bravi quelli di Google, bravi. Se scrivo DVD screensaver, il logo di Google sembrerà il logo del DVD. Per chi non si ricorda com'era il logo del DVD nello screensaver quando ci stavano i DVD, per chi non è boomer come me, è qualcosa di questo tipo. Oh, e funziona anche! E cambia pure il colore! Bravi, Google. Perfetto. Se cerco Pasqua, le o devono diventare uova di Pasqua. Non funziona. Allora, se cerco FIFA, l'indicatore pagina cambia da Google a Goal. FIFA. Poi se sta sugli indicatori di pagina, non funziona. Proviamo un altro. Se cerchiamo 4 luglio... Però deve capitare il 4 di luglio, ci vediamo il 4 di luglio, va bene. Se cerchiamo Friends come la serie televisiva, Google mostrerà una icona interattiva. Io non vedo nulla e la mia versione di Friends preferita è questa qua. Questo Easter Egg è per boomer come me. Se cerchiamo Google nel 1998 mostrerà Google com'era all'epoca. E cazzo Google di... Pff. Era una merda. Vabbè. Se cerchiamo Google Eyes, compareranno dei Google Eyes. Non sappiamo che vuol dire Google Eyes. Ah, oh, questi sono i Google Eyes. Ma oh, non compare niente. Ah, no, perché sono su Tactacop. Eccoli! <ride> sì, sì, è bello! <ride> Bravi Google, Google AI funziona! Dai, facciamo l'ultimo, perché sennò qua oggi non ce ne usciamo più. Heart Stopper, ci saranno delle foglie animate. E neanche questo funziona benissimo pinguini io spero che questo video vi abbia intrattenuto anche se uscirà appena dopo le feste fatemi sapere nei commenti se conoscevate questi easter egg e tra l'altro fatemi sapere nei commenti altri easter egg e quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione ma prima di salutarvi vi mando gli altri video che porto su questo canale e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima ciao chilo